Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come trovare l'armatura del crociolo Più la spada Ottovis Molto semplice Dirigetevi qui a questa tomba Seguitemi in questo lungo percorso Senza morire, mi raccomando, senza morire come ho fatto io Quindi seguitemi oppure velocizzate il video Fate come volete basta che mi seguite in questo lungo viaggio che andiamo lì sotto a uccidere questi due cavalieri e una volta uccisi ragazzi una volta uccisi ci darà l'armatura e la spada quindi eh, guardatevi il video fino alla fine e noi ci vediamo direttamente lì mentre ammazzo quei due bastardi, eh, tutto qua, quindi buona visione. Bene, ora tocca a me cantare Ora ci divertiremo un po' a uccidere questi due Cioè, ma io non capisco Ma questi due Sapete come li ho ammazzati? Con la magia E basta Perché veramente io Non ci riesco ad attaccarli con la spada a questi Perché uno, guarda che fanno eh, Guarda Guarda, eh, vedendo, alla fine sono morti tutti e due Non mi frega niente Mi sono preso la sua armatura Cioè, vabbè, una sola di perché l'altra la troverete ammazzando sempre questi due da un'altra parte, quindi. Guarda, guarda, guarda che imbroglione del cazzo. E faccio così, vedi? Io sono uno molto paziente. Aspetta che il nemico mi attacchi. Guardate un po' che fa. Porca puttana, oh. Questa pure è una mossa che mi è piaciuta così, oh. Però il mio gemello gli ha fatto veramente un sacco di danno, eh. A quell'altro. Questo invece è quasi morto con la magia della cometa notturna. Guarda pure questo qua. Tanto io a questo non lo cago proprio, penso solamente a quello così muore. Oh, oh. Coglione Ok, ora tocca a lui Con questo invece è un po' più mh, difficile Perché gli lancio la magia e lui si para con lo scudo Quindi aspetto che faccia la sua prima mossa Così io rotolo e lo colpisco con la lama con il fiume di sangue Ecco, anche quando vola Molto semplice Anche la mossa della coda, io ce l'ho quell'incantissimo e... ...e... Molto buono. Ecco. E faccio la mossa così, eh? La coda. La coda, la coda! Ah, vedi? Sempre full, sempre full E uno E due E tre Uno, e due Invece l'ho finito poi Ecco, quando sta per attaccare io lancio la magia e muore. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Iscrivetevi al canale se il video vi è stato uh, utilissimo. Lasciate like, attivate la campanellina. Se volete guardare altri dei miei video su Elden Ring, guardateli e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!